Allora, Francesco, noi stiamo lanciando questa nuova cosa che si chiama Air Lobby. Air Lobby praticamente è una frazione di confalavoro dove noi offriamo praticamente tanti servizi. E noi siamo qua per parlare di questo e per associare un po' di gente. Certo, certo. Giusto, Morena? Ah, sì. L'associazione opera nella, nella campagna, ma non solamente, perché vedo che... No, no, no, no, no la, questa associazione non questa opera nella campagna, opera in tutta Italia, parte da Roma, da Confalavoro. Mm. Noi siamo praticamente una frazione di Confalavoro e abbiamo creato anche una cartella servizi che daremo ai nostri soci. E abbiamo chiesto anche delle a conflavoro eh, a titolo politico, vedi eh, ci stiamo muovendo e stiamo cercando di fare qualcosa per i parrucchieri d'Italia. Abbiamo chiesto al Senato l'abbassamento dell'IVA almeno all'8-10%. Abbiamo chiesto un listino unico che parta almeno da 20 euro per la piega. Abbiamo chiesto, diciamo, varie cose. Eh, L'eliminazione dello studio di settore. Bueno, vedo che ci sono sotto sotto un gruppo di persone, che si muove per il cambiamento o il miglioramento della categoria, siamo stati molto penalizzati. Assolutamente, noi addirittura stiamo chiedendo di, di fare praticamente una sorta di università del parrucchiere, cioè riconoscere al parrucchiere il titolo a livello governativo. Come qualifica... Come qualifica governativa, noi stiamo chiedendo di riconoscere al governo la nostra qualifica governativa. Perché è anche giusto che il parrucchiere abbia un titolo come un po' tutti gli altri studi, come l'architetto, come l'avvocato, come l'ingegnere e quant'altro. Anche Amargo. perché il parrucchiere non è più come prima, ma è una persona che studia, è una persona che si dà da fare, è una persona intraprendente che gira il mondo e cerca di conoscere sempre di più, proprio per dare di più alla propria clientela. Bene, Bene. Quindi eh, non è più il parrucchiere di una volta, ma è il parrucchiere che oggi cambia e diventa un po' più intellettuale, una persona diciamo, che vuole unirsi agli altri in un modo diverso, un po' più intelligente. Certo. certo. E quindi, Morena, tu sei d'accordo? Sicuramente eh, la forza del gruppo è sempre stata quella che ha salvato diverse situazioni, no? Eh, vogliamo parlare anche soltanto dell'Arca di Noè, mi fa sorridere questa cosa, però l'insieme ehm, degli elementi può portare alla salvezza, soprattutto in un momento come questo, perché ci sono anche dei momenti di down emotivo e assieme a un gruppo tu puoi risolverli. Noi con Air Lobby, in seno a conflavoro, stiamo cercando di creare delle opportunità di salvaguardia del mestiere quindi del settore parrucchiere, perché da troppo tempo è stato bastonato da delle scelte sociopolitiche come quella di ehm, togliere le distanze, così come di togliere la contingentazione delle licenze, diciamo impoverendo un po' quella che è la categoria e mettendola in quella condizione di sopravvivenza che la porta poi ad esporsi e a diventare il famoso fuorilegge. Per lo stesso motivo veniamo multati, eh, dovendo sopravvivere a dei contesti come quelli del lavoro ehm, nero mh? e quindi a un certo punto noi ci siamo detti a un certo punto che eh, così dal, dal, dal basso delle nostre esperienze chi rispetto a me dal molto più alto delle proprie esperienze si è detto noi dobbiamo fare qualcosa per la categoria, uno quello che diceva Davide è cercare di dargli un tono, un tono perché non, non si può più sentire che il parrucchiere appunto possa essere quello che non studiava e che di ignoranza vive, Ancora oggi continuamente entrambi siamo formatori e più di qualcuno di noi nel nostro Air Lobby è formatore, pertanto anche soltanto in materia dei capelli si studia continuamente, si studia comunicazione, si studia marketing e quindi possiamo sicuramente essere ignoranti per come si può fare un intervento a cuore aperto, ma di altre dinamiche siamo sicuramente molto, eh, molto competenti. Preparate. Esatto, esatto Air Lobby perciò si prefigge assieme a Conflavoro quindi con questo supporto enorme, straordinario di questo sindacato eh, della piccola e media impresa che è Conflavoro eh, che ci ha abbracciati e supportati in questo nuovo progetto quindi nasce Air Lobby Air Lobby a favore della categoria che come diceva Davide vuole entrare ehm, nella, nella parte politica nell'azione politica così da poter riuscire ad avere un, um, una garanzia di qualità. Una okay. voce. Sì, una voce, ma soprattutto di riuscire sì. a creare, come diceva appunto Pocanzi lui, il discorso di riconoscimento di qualità. Una garanzia di qualità è una voce ai parrucchini a titolo politico nel Senato, dove praticamente possiamo esporre le nostre cose. Esatto. E l'altra parte che, che si prefigge, appunto, conflavoro, e quindi Air Lobby in conflavoro, aiutata da conflavoro, è quella di fare delle azioni, diciamo così, di sgravio. Una cosa che si prefigge Air Lobby è quella di riuscire ad ottenere una riduzione dell'IVA sul, sulla manifattura, cioè sul lavoro manuale. Non richiederemo sicuramente un abbassamento eh, dell'IVA sul, sulla vendita del prodotto, ma sicuramente lavoreremo ai fianchi per riuscire ad ottenere quello che è un nostro diritto, perché eh, gli artigiani, altri che sono nella parte della, del mondo, dall'elettricista piuttosto che altri, alcuni di loro beneficiano dell'IVA 10, chi al 12 insomma, chi al 4 addirittura, però diciamo che le lotte che, che faremo sono diverse e in più stiamo cercando e abbiamo già iniziato a creare una carta servizi che cos'è la carta sì, servizi? Sì, sentiamo è una carta di opportunità di opportunità ehm, di risparmio perché in questa carta servizi oltre ad esserci eh, che ne so, Italo Treno con degli sconti del 30% piuttosto che la Fiat con acquisti eh, con sconti oltre il 20% e assicurazioni come le generali, unico le assicurazioni che hanno delle scontistiche privilegiate per noi che siamo in conflavoro, noi di Air Lobby stiamo lavorando invece per riuscire ad avere una scontistica molto più ampia su quelli che possono essere i software e parliamo di Ipanema e stiamo cercando di chiudere delle, delle, delle trattative insomma, con banche per riuscire ad avere un intelligente costo di transazione sul POS e sulle carte di credito. Non ultimo, lavoreremo a tutti quelli che possono essere quei vantaggi di piccola cosa che possono sembrare anche risparmi spiccioli, ma sono spiccioli che poi ti fanno guadagnare, risparmiare. Eh, quindi come acquistare al meglio le cartine, come acquistare al meglio il monouso, come acquistare al meglio le forbici, come acquistare insomma ci stiamo muovendo, diciamo, su vari fronti. Diciamo che a questo Bellissimo. punto la prima azione da fare è quella che hai fatto tu, Francesco, quella di entrare nel sito di Conflavoro e capire eh, che Conflavoro è una realtà che può supportare la piccola e media impresa. Quindi associarsi è sicuramente la prima azione da fare, che ti porta... Come abbiamo già detto, subito immediatamente dei vantaggi di sconto e associarsi a Conflavoro Oggi vuol dire anche supportare Air Lobby in questa lotta a favore della categoria parrucchieri. Fantastico. Beh, si potrebbe fare poi qualche <coughs> diretta per parlare dei singoli vantaggi eh, del. Dell'associarsi, io credo che assolutamente sì. Stanno sempre pronti. Che qualcuno ci dà qualche cosa, c'è un'opportunità. Avendo, ma una guarda, una delle, delle piccole cose che, che noi diamo. Addirittura si parlava del 20% di sconto addirittura sulle automobili, tipo le Fiat, Alfa Romeo. Qui. È, è un bel risparmio, sai, eh certo. Oh, lo sconto sui treni eh. lo sconto esatto. sui treni sui trasporti lo sconto addirittura sulla benzina su alcune cose diciamo che c'è tanto al di là di po eh, poi dei nostri servizi perché noi offriremo anche delle pillole dove noi facciamo vedere eh, magari un corso di taglio facciamo vedere come si asciugano i capelli facciamo vedere come si fa un colpo di sole una carezza un uno chatouche e quant'altro. cioè certo. un tipo di lavoro di parrucchiere e ogni tanto lanciamo eh, questa pillola eh, per poi associare sempre più persone a chiedere, a, a essere un po' più curiose pure a dire chi è sta gente, andiamo a vedere chi sono questi, cosa vogliono fare, dove vogliono arrivare. Cioè eh, noi ci siamo messi in gioco ora chiediamo agli altri di mettersi in gioco, anche perché tutti insieme siamo una popolazione, siamo una potenza, addirittura potremmo fare un partito politico, perché no? Perché noi comunque siamo i primi a essere a contatto con la gente, quindi la gente ci segue in qualche modo, abbiamo visto durante il lockdown che tanta gente ci seguiva, tanta gente praticamente eh, voleva risposte, anche perché il parrucchiere... È stato un po' abbandonato. Allora, tra di noi ci siamo dati delle risposte durante il lockdown, ha funzionato e quindi noi abbiamo portato avanti questa cosa, giusto, Morena? Sì, sì, io volevo dire questo Francesco. No, che eh, Forse io non mi sente. Sì, sì, ti sento, ti sento. Mi dai, eh? sì, sì, sì, io ti sento. Dicevo, volevo dire questa cosa Francesco, in realtà, che. Io Morena Rossi penso che sia un nome che in pochissimi conoscono. In verità eh, sono una piccola cittadina, Reggio Emilia, faccio un sacco di robe, eh, faccio parte anche del gruppo 505, ma questo non, non, non voglio arrivare a questo. Voglio semplicemente dire che quando si tratta di dire bisogna fidarsi, eh, in, in questo caso non si sta chiedendo di fidarsi di persone che come me, Morena Rossi, sono un nome e non sono niente. Ma quando si tratta di parlare di nomi come Davide Persico, Luca Piattelli, Gabrio Giunti, Alberta Balestra, Egidio Borri, ehm, Gino Donnarumma, stiamo parlando di persone che... La maggior parte dei parrucchieri un po' eruditi, un po' acculturati, conosce, capisci? Sì. Quindi, dico, se queste persone ci mettono la faccia, e non ultimo, perché nell'elenco ho dimenticato Roberto Troncone, che è un formatore di pura educazione, eh, straordinario, oltre che ha scritto un libro sulle comunicazioni, ecco. Quando queste persone ci mettono la faccia, io dico che a un certo punto l'unica cosa che farei è associarmi. Però, siccome oggi non si compra mai niente a scatola chiusa, io dico che è giusto che le persone si informino, ma anche che incomincino ad interessarsi davvero come far funzionare la propria attività in un momento come questo. Come e quali strumenti riuscire ad utilizzare e a sfruttare per poter portare avanti l'attività in un momento come questo perché certo. eh, oltre alle opportunità di sconto ci sono anche le opportunità di scambio prima Davide parlava eh, di colpo di sole piuttosto che di altre tecniche noi ovviamente nella carta servizi creeremo man mano perché le cose non si creano dalla sera alla mattina soprattutto quelle che intendono durare eh, appunto dei servizi di formazione non ultimo nella carta servizi c'è già con noi in partnership una enorme azienda che è Reblon che ci ha riconosciuto una scontistica eh, speciale per i nuovi eh, associati eh, ti dico insomma ci stiamo muovendo a favore della categoria come tu vedi a 360 gradi e piano piano faremo chiarezza, specialmente con i giovani, noi, anche noi siamo stati giovani tanto tempo fa, dove le associazioni le frequentavamo quasi tutte le settimane, C avevamo il, come il giovedì che ci si incontrava eh, da un punto di vista artistico e si parlava solamente eh, di quello. Adesso le cose sono talmente cambiate che le associazioni credo che diventano un po' più sofisticate nel gestire non solamente la parte artistica ma anche quella commerciale perché il parrucchiere è stato sempre l'artista e non si è mai occupato di queste cose tecniche sempre ho il ma diciamo che in quest'anno c'è stata la trasformazione il parrucchiere da artigiano è passato imprenditore e, ed è stato un taglio molto netto questo quindi ma noi abbiamo dovuto duro, eh? abbiamo me. dovuto imparare praticamente a fare il nostro lavoro mettendoci l'impresa e non è stato facile Certo, perché certo. Eh, noi nasciamo come artigiani come persone che lavoravano solo con le mani magari erano intellettuali perché ascoltavano i discorsi dei clienti però oggi ci siamo dovuti formare per fare marketing, merchandising e quant'altro addirittura studiamo psicologia per entrare nella psicologia dei nostri clienti eh, studiamo tante di quelle cose, tante di quelle materie che potremmo addirittura essere universitari. Quindi perché non proporre allo Stato di fare tutto ciò per noi? Perché non darci una qualifica specifica? Perché Giusto? è un'arte molto complessa quella che facciamo. Giusto? Eh, ma è, l arte, l arte è complessa ma è una cosa che fa stare bene agli altri io, perché psicologicamente teoria... aiuta. Durante il lockdown non si è parlato altro che dei parrucchieri perché Molta gente non capiva l'importanza del parrucchiere, poi si sono viste nello specchio e sono cadute un po' tutte in crisi. Dice: Caspita, allora il parrucchiere serve a qualcosa? Ah, ma forse mi tinge i capelli? Ah, ma forse me li taglia? Forse mi abbellisce? Forse mi dà praticamente un valore aggiunto? E quindi lì si è capito l'importanza del parrucchiere. E poi mancava il sì. comunicare col parrucchiere, anche perché il parrucchiere è un po' come il confessore, è come la persona, sai, per molte ragazze giovani è il sogno proibito, per molte donne, diciamo, eh, in età è la persona a cui rivolgersi, perché magari non sono ascoltate. Ognuno praticamente trova il proprio segmento del parrucchiere. Sì. Cosa sì. ne pensi a riguardo? Sì. Ho porto un consiglio il parrucchiere, ha la, ha la grande opportunità di fare i capelli non solamente alle clienti, ma alle mamme. Una mamma eh, in famiglia che sia serena e sia affagata. Il parrucchiere contribuisce a questo, fa cambiare anche una società. Tutte Assolutamente, le mamme molto arrabbiate. Ma io penso più che alle mamme, noi contribuiamo alle mamme, alle figlie, alle nonne, ai papà, un po' a tutti eh. quanti. Noi ci avviciniamo un po' al popolo, quindi il popolo si fida di noi in determinate cose. E quindi... Anche per questo ti dicevo che potremmo essere politici facilmente, perché eh. comunque siamo quelli più vicini al popolo. Beh. Giusto? Diciamo anche che questo, questo che io ritengo un po' più innovativo è che finalmente c'è un'associazione per parrucchieri formata da parrucchieri, perché sì. senza togliere ad altri ci sono un sacco di associazioni che sono scese in campo per noi prima, durante il lockdown, che hanno potuto combattere con una forza inferiore, perché non erano spinti da un fervore interno e interiore che potesse essere alimentato davvero da, dalle difficoltà delle persone che, che, che affrontavano questo veramente, no? Quindi mh, secondo me una risorsa importante è che quando qualcuno cerca di fare qualcosa per te eh, deve almeno essere parte di questo progetto, cioè vincere insieme significa avere un'empatia e l'empatia tu la puoi avere solo se in questo caso sai di che cosa stiamo parlando, cioè se hai il salone che sia pur piccolo o grande, se hai collaboratori che siano tanti o pochi, se hai persone che vanno in maternità che siano due o dieci, se hai l'IVA da versare eh, che sia poca o tanta, se hai i costi da dover abbattere. Eh, se e anche Conflavoro in realtà lavora moltissimo per l'opportunità di creare dei, dei finanziamenti a fondo perduto a livello regionale, però eh, ripeto, noi finalmente sono orgoglioso di dirlo: questo siamo la prima categoria. La prima, scusate, il primo sindacato diciamo della categoria formato da persone che nella categoria ci lavorano da quando avevano chi 12 anni, chi 14, chi qualcuno in più, però ecco, eh. voglio dire, questo è, quindi sappiamo qual è la materia da trattare, mm. sappiamo quali sono le cose che ci creano una spina nel fianco, certo, e siamo già stati sì. noi in Senato a parlare con una senatrice, eh, dalla quale ancora aspettiamo delle risposte, ehm, che aveva detto che ovviamente eh, è, una, è una gara che bisogna eh, discuterla per un po', eh? no, non è che la fai semplice, però intanto siamo andati a, a parlare di quelle che sono tutte le criticità, ehm, perché il nostro primo appuntamento ce l'abbiamo avuto e molto probabilmente abbastanza breve avremo il secondo con un'altra persona della politica ovviamente fino a quando non si potrà i nomi non si fanno e niente, questo è quanto tutto quello che è stato fatto poi adesso un po' di libertà a aprile credo che saremo un po' più liberi con il covid si potranno fare ancora meglio incontri in vivo delle persone ma noi siamo andati sì. meno Covid, cioè appena, veramente siamo andati l'estate scorsa a parlare con questa senatrice, quindi eravamo sì, già in un momento un po' più rilassato. Adesso però diciamo la possiamo che... pure invitare un giorno la senatrice ah, certo. se viene a un'intervista. Sicuramente. Oh, certo. Adesso oggi è la prima chiacchierata che ci facciamo, oh. vedo che. I termini possono essere di vario tipo, eh, però c'è da raccontare tanto ragazzi qua. Abbiamo parlato praticamente con l'Ucraina, praticamente tutte queste donne che scappano dall'Ucraina, noi abbiamo pensato di... Eh, usarle come personale il parrucchiere che scappa dall'Ucraina lo prendiamo con noi a lavorare perché il personale è un'altra spina nel fianco, giusto? e quindi oggi abbiamo pensato di aiutare queste persone, sempre tramite conflavoro ehm, niente, a fare impresa con noi che bello molto bello questa è una delle ultime iniziative c'è proprio una pagina dedicata De a il sostegno verso le persone che sono i rifugiati dell'Ucraina sulla ricordo... descrizione del sito, poi daremo tutti eh, le, le direzioni dove approfondire questo. Sì, Possiamo anche... trovarlo. Eh, vabbè, conflavoro PMI, eh, voglio dire VV, chiocchera, Conflavoro. Eh, adesso Precisamente la mail mi sfugge, o comunque il va sito. Va bene, va bene, però poi metteremo però il sito. ]issimo. E se ci fosse qualcuno che ha bisogno di fare delle domande per quello che riguarda il proprio Air Lobby, ehm, può scriverci ad airlobby Ecco, Perfetto. quindi mh, poi magari lo scriviamo in sovrimpressione questo è la mail diciamo, personale del settore beauty quindi, sì. e noi personalmente ci occuperemo di raccogliere le richieste e le domande anche soltanto di approfondimento, ecco, per le persone okay. che vogliono avere una, una spiegazione in più, una chiarezza in più o che vogliono semplicemente supporto. Se... poi magari se... in un secondo momento eh, possiamo intervenire con gli altri personaggi di Air Lobby anche per parlare della nostra carta servizi quello che offre anche per capire i vantaggi che offre praticamente Air Lobby perfetto Diverse, allora Davide ci organizzeremo un po' più nel dettaglio nei prossimi giorni se è il caso che oggi è stata la prima chiacchierata e all'inizio avevamo un po' de, di dubbi, ma poi abbiamo cominciato a tirare fuori. Ah, Siamo andati un po' a ruota libera perché sì, ecco sì, le cose. Almeno a braccetto, è un va po'. Sai, si dice qua. televisivamente esatto. Io le chiuderei qua perché è andata molto bene per il momento. Per accennare quello che andremo a, a parlare. E nei prossimi giorni gli daremo un po' più eh, di vigore e di sostanza nel dettaglio. Potremo parlare di un tema specifico dell'associazione e poi fare qualche puntata per eh, e man mano in, invitare qualche protagonista chiave dentro quel contesto eh, specifico. No? sì anche parleremo, per dare voce per dare voce eh, per mettere la conoscenza. a conoscenza alla, alla vanità detto, assolutamente assolutamente eh, potrebbe un, essere un buon argomento parrucchieriamo eh. un po' parrucchieriamo esatto. un po' perché il parrucchiere eh, deve parrucchierare giusto ogni tanto esatto. io non so quante volte mi sono riscritto nella mia vita però Uh, lo rifarei, lo rifarei e lo rifarei Anche ci sono parrucchieri pazzi, parrucchieri un po' più appagati che vivono, che posso dire, 40 anni la loro professione nel loro ambiente nel ma vedi noi abbiamo che... avuto la fortuna di conoscerci un po' in giro no? tu penso che un po' mi conosci eh... Io ogni giorno scrivo una pagina nuova della mia vita, praticamente certo, un giorno la scrivo a New York, un altro giorno a Parigi, un altro giorno a Roma e cerco di scrivere più pagine diciamo, un po' sparse nel mondo, anche per questo eh, il parrucchiere è un po' eh, quello che vive e cerca di dare diciamo, il proprio vissuto agli altri. Certo, certo. Sì, gli altri, gli altri come clienti, ma gli altri anche come giovani che saranno... Ma è la condivisione, eh, sai, la condivisione le, le, a noi ci aiuta ad andare avanti, a crescere, anche perché sì. noi diamo la nostra condivisione e vogliamo anche la condivisione dei giovani, perché i giovani ci alimentano, eh, ci danno anche degli spunti diciamo, per andare avanti, anche perché altrimenti il nostro lavoro diventa noioso sempre con le stesse persone invece sai, il giovane ti, ti mette a pensare perché magari ha fatto un gesto strano perché magari ha detto una parolina strana e quindi ti vai a collegare e cerchi di analizzare e di creare sempre cose nuove. Anche perché noi siamo un po' creativi, no? Il parrucchiere è un po' creativo, guarda un po' qua, guarda un po' là e cerca poi di mettere in atto, diciamo, la propria installazione, il proprio modo di vedere la vita. Eh, cerca di esaltare, magari, una bella donna, dal suo punto di vista, diciamo, al cliente, nel senso che. Eh, noi abbiamo la fortuna di operare diciamo con le donne, le donne sono fantastiche, ognuna ha una sfaccettatura diversa e noi cerchiamo di eh, creare quel valore aggiunto alla persona che abbiamo sotto, che cerchiamo di crearla a modo nostro. Gli diamo quello che in quel giorno vediamo lei. Sono tutte belle, sono tutte luminose. le Donna. ma noi ne illuminiamo ancora di più perché gli diamo il valore aggiunto certo, il valore certo. aggiunto è la nostra conoscenza e il nostro fare bene ragazzi mi ha fatto molto piacere la prima chiacchierata delle ma io ti ringrazio veramente di averci ospitato perché è una trasmissione penso molto importante perché comunque è seguita comunque io ho visto che hai avuto anche un grande successo nella tua trasmissione e quindi per noi è un grande onore essere presenti nella tua trasmissione Guarda, grazie, io... grazie ancora grazie, grazie grazie. ma eh, ricorda ho, ho vissuto sette anni a Tenerife e ho parlato di Tenerife con questi video di tecnologie non erano queste erano un po' più eh, lente eh, centomila persone si sono trasferiti a Tenerife che ne sai parlare di diritti e parlare di cose 100.000 iscritti all'associazione farebbero la differenza no? anche tre fanno la differenza ci muoviamo sì. sempre meglio Però... noi eh, non cerchiamo tanto, cerchiamo le persone giuste anche perché eh, noi vogliamo le persone giuste le persone che praticamente tirano il carro con noi non ci serve tipo strisce, vogliamo persone attive con certo. noi, anche perché Bene. ci sentiamo ancora non giovani, ma ancora dai, più, dai, più dai, di giovani. Davide, io ne conosco qualcuno di giovane che è veramente forte e gli daremo una grande vetrina con queste interviste. Perché, no, ma eh, so, però, quello che sta cercando, penso anche di dire Davide, che pochi o tanti che siano l'importante è che sposino la causa quindi la causa di sostenere la, la nostra categoria perché ribadisco che troppe cose sono cambiate in un decennio eh, peggiorando il nostro contesto lavorativo i giovani devono poter andare avanti devono riuscire a fare impresa con maggiore serenità certo, sono d'accordo con te sposiamo questa Dobbiamo lavorare piano piano e con tenacia insistere, persistere e resistere Queste Dobbiamo lavorare per conquistare piano la piano qualità piano. della vita La qualità della vita è quello che ci manca oggi Oggi siamo tutti nervosi, siamo tutti scandalistici A noi oggi manca la qualità della vita, a me mi manca viaggiare Perché purtroppo a causa dell'impasto a dicembre non ho potuto viaggiare Ok, e io viaggio sempre e viaggiare mi apre la mente, mi fa stare bene. A me manca tutto ciò. Quindi dobbiamo restituire alle persone un po' la qualità della vita, un po' di serenità e magari lavorare anche a qualche hobby. Oggi non si sa neanche più cos'è un hobby e questo è, è, è triste. Nostro, è davide, cosa stai dicendo? Non ho capito. Dicevo che noi, noi lavoriamo negli hobby tutti i giorni, perché il nostro lavoro noi è Sì, anche... è vero che lavoriamo negli hobby perché a noi piace il nostro lavoro, però il nostro hobby non è solo il nostro lavoro, ci piace coltivare tante cose, magari, che ne so, viaggiare, magari eh, visitare musei, magari, eh, che ne so, andare a cavalcare tanti hobby uno solo non basta bisogna andare oltre bisogna avere una visione più aperta sì, adesso eh, si fanno i gruppi eh, nei negozi di clienti noi qui vicino al negozio abbiamo la pista ciclabile adesso siccome arriva la primavera abbiamo fatto dei gruppetti prima la passeggiata e dopo adesso la bicicletta perché sai per cominciare a creare benessere eh, con assolutamente il vabbè ma, ma tu conosci di pari, hobby, ma perché perché tu conosco, gli hobby perché tu avevi ah, la vela avevi la vela no? Sì, quindi no. il tuo hobby è andare in barca a vela perché ti dà sì. quel senso di libertà perché ti dà quel senso di equilibrio diverso e ognuno di noi praticamente ambisce a fare sempre meglio a, a costruire e coltivare sempre nuove cose Bene. comunque io sono felice stasera perché praticamente c'è dato questa opportunità non avevamo un referente a Roma oggi abbiamo Francesco che praticamente è la Francesco, voce di Roma Francesco eh, a Tor Vergata eh, lato università vi aspetta un bel posto adesso la vela verrà rinnovata tutta quanta per eh, le Olimpiadi e quindi già stanno lavorando dentro a questa vela, a questa struttura che non è mai partita e eh, speriamo che parta eh, nel 2020. Noi a Napoli abbiamo il nostro mascalzone e... latino, sai? La nostra vela. Eh, così, ogni città <ride> ha la sua, poi ne parleremo perché. Qui, eh, le associazioni ma vedi un'altra cosa Italia, bella è che la nostra associazione Ponte ha unito un po' tutta l'Italia perché ognuno di noi è di una città diversa Morena sì. è di una città del nord eh, la, abbiamo Alberto che è di Ferrara in tutta Italia eh, giusto, assolutamente assolutamente. in tutto il territorio nazionale e perché, la cosa bella è che abbiamo un unico comune denominatore praticamente è lobby è il lobby bene, il lobby fantastico ragazzi yeah. vi voglio bene e ci vediamo alla allora prossima. ciao a tutti a presto ciao. e grazie ancora buona serata ciao a tutti Bye.